Zio Comunale, come vedo per questa sera, passo la parola al segretario Comunale perché proceda con l'appello. Prego, signore, grazie presidente. Buonasera a tutti. Procedo con l'appello. Catello Maria Vedi. Bossi Fasto, Sì, è un microfono. Si, sì. Navarra Giacomo, Camilla Rica, Oltregge Gabriele. Corioella Mannino Alessio, per esempio Vettemarco Fabio Assente, Croce Raffaella Moretti Dario Michelon Simona Marocchio Marco Carleso Paolo Lomi Walter Guadalone Traude Casolino Federico. Severan si Piera. Quindi c'è il numero legale prego Presidente. Grazie. Allora, i sensi dell'articolo 25,2 del regolamento del Consiglio Comunale, l'amministrazione e di supporto per la datazione degli argomenti di competenza iscritti all'ordine del giorno. Di stasera ho invitato a partecipare alla seduta con nota protocollo comunale, numero 13.067 del 24 giugno 2021, il dottor Cisvento Roberto, responsabile del settore di gestione delle risorse. Con noto il protocollo 16.070 del 24 giugno 2021, il dottor Ambasci Milano il dottor Paolo Seccini, ispettivamente Presidente e Direttore generale della Speciale GEAS. Per la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, essenziali articolo 4, comma 6 del regolamento delle commissioni comunali, sono stati invitati: Allora, 1 con dato protocollo comunale 16.163 del 24 giugno 2021, la dottoressa Compagna Isabella, Presidente della Commissione Affari Istituzionali. 2 con dato protocollo comunale 13.165 del 24 giugno 2021. Signor D'Angelo Filippo, Presidente della Commissione per l'attività attività culturali, tempo libero e le politiche giovanili. Con l'auto del protocollo comunale del 10.167 del 24 giugno 2021, la signora Lubiani Simona, Vicepresidente della Commissione per l'attuazione del diritto allo studio, in quanto eh, Presidente e Elena, è venuta la nomina come assessore delle politiche giovanili. Con l'auto del protocollo comunale del 10.168 del 24 giugno 2021, il signor Bene Giordano, Presidente della Commissione Ecologica. Il noto protocollo comunale 13.169 del 24 giugno 2021, il signor Gugini Sergio, Presidente della Commissione, dei pubblici pubblici. Il al protocollo comunale 13.171 del 24 giugno 2021, il signor eh, Mauro Giuseppe. Eh, allora, e in quanto il Presidente ha segnato il del lavoro della stessa Commissione. Comunale una relazione sull'attività svolta nell'atto solare precedente della durata massima di 5 minuti. Il Consiglio Comunale prende atto delle relazioni con apposita deliberazione. Quindi procediamo in questo momento ad ascoltare l'ordine del rischio del Sette componenti, io sono il presidente. Nel eh, corso dell'anno 2020 si è riunita cinque volte, considerando uno stop di quattro mesi da marzo a giugno eh, per il Covid e un'altra seduta sospesa per il mese di dicembre. Quindi le sedute sono state cinque. Eh, in queste cinque riunioni, eh, praticamente sono state modificate una serie di modificati esaminati anche alcuni regolamenti non sono ancora stati approvati dal Consiglio Comunale definitivamente. Abbiamo modificato il regolamento del commercio sulle aree pubbliche, eh, poi eh, abbiamo modificato il regolamento applicativo dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, modifica il regolamento comunale delle entrate l'approvazione del regolamento Ivo e il regolamento TAVI. questo eh, l'abbiamo fatto in seduta insieme alla commissione eh, consigliare bilancio, chiaramente che, eh, con il quale abbiamo modificato e approvato questi regolamenti. Poi Abbiamo modificato il regolamento commercio sulle aree pubbliche e eh, abbiamo fatto l'area esaminato e deliberato la proposta di appendice per la regolamentazione delle riprese audio in video. Eh, del Consiglio Comunale. Credo non sia ancora passato il Consiglio Comunale ma è già stata validata dal DPO eh, sotto il profilo di Parensi, sì. quindi manca ultimo passaggio. Eh, diverse riunioni eh, sono state dedicate appunto all'esame e alla revisione del regolamento del Consiglio Comunale. Abbiamo modificato già, non abbiamo, ancora il Consiglio, abbiamo già modificato alcuni articoli e stiamo esaminando alcune fase di revisione alcuni articoli 58-59 mozioni e interrogazioni, perché sono punti diciamo, dedicati eh, sui quali stiamo ancora discutendo. Eh, abbiamo ancora eh, una revisione, credo sia ancora passata, della proposta delle civiche benemerenze, che eh, è stata licenziata dalla commissione delle civiche benemerenze, è venuta nella nostra commissione, ma non è ancora passata in Consiglio Comunale. Eh, io direi sulla commissione da dire se non che abbiamo lavorato bene eh, tutti insieme con una buona collaborazione sempre con il supporto tecnico ci tengo a dire del segretario generale e della eh, dottoressa Pelletti che è responsabile degli affari generali quindi credo di aver concluso spero di essere stato chiaro passo la parola grazie, okay. grazie a voi. allora non vedo eh, Giordano Anelli ok quindi magari anche da dopo poi la, parola, dopo. la parola la signora Giuliani Simona di la Prevenute sono state esigue e hanno determinato una spesa competitiva pari a 6.600 euro, a fronte di un budget di 13.294,40. Quindi l'avanzo ottenuto verrà integrato dove il socio finanziario messo a disposizione per il prossimo anno scolastico, così da poter soddisfare una spesa di tempo più ampia. Invece per la terza: out Uh, passo la parola al signor mauro Luca giuseppe affinché la situazione della città del 2020 della commissione comunale della sicurezza e dell'ordine pubblico okay. presente okay. allora per gli assenti dicono che anche quello della Commissione Ecologia hanno regolarmente presentato la, la dovuta relazione, eh, però almeno quello per della Commissione Ecologia mi dicevo che è un, un contrattempo di lavoro e quindi non sarà presente. Eh, so che la relazione c'è anche per le, la Commissione Comunale per la Sicurezza dell'Ordine Pubblico. Sono tutti allegate alle valori di IPE. Eh, passo la parola al signor Luigi di Sergio, che relazione per il 2020 la Commissione Lavori. In quanto presidenti della Commissione dei Lavori Pubblici, volevo ringraziare gli assessori che hanno fatto parte, i responsabili dell'Ufficio Lavori Pubblici, i componenti di maggioranza e minoranza che la compongono. La Commissione dei Lavori Pubblici, da quando è stato nominata, a settembre 2019, è stata convocata per tre volte. Purtroppo la pandemia da COVID non ha consentito la maggior frequenza delle convocazioni. I temi trattati su proposta dell'assessore di competenza hanno riguardato i principali progetti e interventi che l'amministrazione intendeva sviluppare più facilmente. Nella commissione del 26 febbraio 2020 si è trattato l'adeguamento della palestra comunale, il progetto illustrato ha riguardato la, appunto, la palestra comunale a fine di consentire l'allargamento del campo rispetto alle dimensioni richieste dalla normativa BC. La tematica è risultata complessa in considerazione della struttura prefabbricata dal mobile e rispetto delle normative BC. È stato sottoposto all'attenzione della Commissione, alla Primitiva Generale del Paese, con l'indicazione di punti di interesse da collegare alla rete attuale delle viste ciclabili. La Commissione ha fatto rilevare che sarebbe opportuno uno studio globale sul piano urbano del TACCO, questo per quanto riguardava il progetto delle ciclabili della Cintura Verde. L'area Cani si è esaminato a primo interior il progetto dell'area, si è discusso su come implementare e si è portato all'attenzione della Commissione l'esperienza dei comuni. Vi è stata poi una commissione in congiunta per i pubblici urbanistica il 7 5 2020. In questa commissione sono state valutate e analizzate le proposte progettuali in ordine al finanziamento regionale pari a 50.0 euro per il Comitagnano e è stata data una prima pubblicazione relativa alla colonia literale. Nella commissione del 16 settembre 2020 sono stati siamo stati aggiornati sui progetti degli impianti sportivi. Dove in particolare la conclusione dei lavori presso la palestra comunale Marino Matti si è comunicato inoltre che, in fase di studio e ampliamento del campo sportivo, per consentire la realizzazione di un campo, un campo di allenamento con misure e la realizzazione di un campo sintetico da Per quanto riguarda la palestra di Legoni si porta a conoscenza del commissario che l'impresa ha presentato il ricorso per accertamento tempo, mentre per i campi da calcetta e via denuncia è stata pubblicata una manifestazione di interesse per poi procedere con un progetto di finanza. È stato dato anche un aggiornamento sulle opere finanziate della Lombardia, viene illustrato la suddivisione di finanziamenti in quattro macro progetti, il primo è la sistemazione e l'allungamento della sede della protezione civile anche fin dal normativo di prevenzione incendi per un importo stimato di 50 euro. La realizzazione delle viste citate in via dei amici e il proseguimento della città pedonale di Pia per un importo di 180 .000. La realizzazione del cabinotto della rete di fibra per un importo di 175.000 e la conseguente stesura della fibra ottica delle relative infrastrutture per un importo di 25.000. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, si espone allo stato avanzamento delle opere relative agli stessi edifici riguardanti al di spazi funzionali della scuola secondaria e dei primi settimane. L'ampliamento del rettore della scuola materna è inoltre stato il progetto per l'ampliamento del parcheggio della scuola rurale entrambi realizzati nell'ambito di intervento del supermercato digitale. Si illustra inoltre il progetto di illuminazione pubblica dove si comunica che sarà sottoscritto il contratto con la sindaca di Città e l'Esso che riqualificherà gli impianti esistenti con tecnologia LED e si occuperà della realizzazione dell'impianto di dell illuminazione dei pianti scolastici. Negli interventi vari viene illustrato il sistema di percorsi ciclo di verso di Emanuele e Piazza Carci realizzati nell'ambito dell'intervento supermercato mercato digitale. Si porta a conoscenza della Commissione del progetto di cittadino del Regno Unito, del di finanziamento per l'eliminazione e mucillo, della tecnologia del regno, del finanziamento statale di 90 Le tematiche affrontate dalla Commissione Lavori Pubblici hanno visto nella loro trattazione la competenza e la preparazione dei membri della Commissione stessa che con i loro contributi ha permesso di valutare in modo professionale i vari temi proposti, evidenziando le difficoltà e proponendo di volta in volta le possibili soluzioni o alternative. In fase di discussione di vari temi e progetti si è riscontrata la necessità di fornire in anticipo ai membri della Commissione materiale relativo agli argomenti da trattare, così da permettere la valutazione terminale per prevenire la discussione durante il momento del primo. La novità dell'apertura al pubblico della Commissione con il Pubblica come indicato al forma 1 dell'articolo 5 del regolamento delle commissioni, è un ulteriore fattore positivo che permette ai cittadini di conoscere in modo diretto l'attività dell'amministrazione. Nella riunione del 16-9, visto la presenza del pubblico, si è riscontrata la criticità a condividere le tavole grafiche a disposizione dei commissari con i presenti, al fine di far meglio comprendere il tema della discussione e auspicarvi che per le future commissioni con la presenza di pubblico si possono adottare tutti gli strumenti necessari per la risoluzione del problema. Vi ringrazio per la presenza. Grazie. Allora passo la parola al consigliere Signorci Raffaella che grazie la giocattività dell'anno 2020 della Commissione per l'inclusione. Prego consigliere. Grazie. finito il documentario sulla colonia è completamente finito infatti io spero che adesso con CERTI dobbiamo <coughs> capire bene come fare questa cosa teoricamente si parlava di progettarlo a luglio e poi a settembre per le scuole e se si fa sarebbe una bella cosa secondo me perché se si fa in diciamo, di due settimane a massimo perché poi le persone partono per il mare quindi questa diciamo che è stata la cosa più, più importante cioè poi siamo riusciti però a fare un evento live qui da Castello, a luglio dell'anno scorso, però è stata l'unica cosa live che abbiamo potuto fare diciamo. Ringrazio anche io tutti quelli che hanno collaborato con me all'interno della punta. Ci siamo visti due volte anche noi come tutti e vi ringrazio, così, non so come Grazie. Grazie. Allora passo la parola al signor Davide che relazione sull'attività dell'anno 2020 la commissione della struttura sportiva di Fagnano Loro, E, e di questo ha approvato il piano programma del budget economico triennale 2020-2022. Esaminato e approvato il bilancio consultivo dell'azienda speciale GEAS esercizio 2019 è stata data approvazione all'ERICOTE, IMU e IRPE per fare tariffe dell'anno 2020. Ehm, chiaramente questa relazione non è esaustiva di tutto ciò che è stato fatto e chiaramente poi si i verbali che tutto. bene, grazie allora, se nessun consigliere è andato a fare osservazioni passiamo alla votazione ok? prego consigliere cammesso volevo soltanto ringraziare il lavoro di tutti i consiglieri di tutti i, i commissari tra il tempo libero e politiche giovanili e infine la commissione per le attività sportive. Come anche negli anni passati ricordo invece della conferenza di del tratti gruppo come i in delibera non è equiparata da commissioni consigliari dal momento che svolge le funzioni di programmazione dei lavori e non una funzione consultiva e di studio di tipo, relativa ai progetti. Grazie. Pertanto eh, passiamo alla votazione per alzare di i consiglieri favorevoli. I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? No, nessuno. Probabilmente deliberazione immediatamente esecutiva. Pertanto ancora procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. No? Chiedo tanti signori consiglieri di votare per mano. e gli assenti. Siamo quindi a trattare il terzo punto dell'ordine del giorno, esame della proposta di bilancio conciutile dell'azienda speciale del della scuola 2020. Passo la parola all'assessore Rosa perché chi vi sia Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Eh, abbiamo invitato il Presidente come già fatto anche in commissione, il bilancio dell'azienda, grazie. Prego, Presidente. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. Gias è stata. I suoi, i suoi ambiti, sia a livello personale per adattarsi a quelle che sono state tutte le direttive nuove per poter rispondere, sia a livello organizzativo, perché noi gestiamo un asilo nido, dove abbiamo dovuto prendere tutte le proporzioni eh, del caso, creando delle aree isolate dai da vari. Di bambini e di insegnanti, questo ha comportato un adattamento dell'orario di lavoro anche degli insegnanti che addirittura io devo ringraziare veramente perché sono state loro a proporre i vari orari in modo da poter gestire tutti i 50 bambini che può l'asilo mio contenere. Il risultato è stato che nessun caso di covid si è sviluppato all'interno dell'asilo. C'è stata una piccola precauzione quando eh, fratelli di, di, di, di un bambino in asilo eh, abbiamo dovuto chiudere una bolla come vengono chiamate, però è stata solo una precauzione. Visto come sono andate, purtroppo in, altre, in altri ambiti, diciamo che eh, l'organizzazione ha funzionato bene e poi la piccola fortuna come sempre ci vuole. Okay. Eh, naturalmente. Eh, la pandemia ha portato dei problemi anche a livello finanziario Beh, prendiamo soltanto la riorganizzazione di quello che è stato eh, la messa scolastica per, per le elementari. Questo eh, ha portato un piccolo vantaggio iniziale, nel senso che eh, avendo chiuso le scuole e avendo le scuole fatto soltanto la didattica a distanza all'inizio ci hanno portato un vantaggio non partecipando alla messa, non si è andata fuori, ma poi quando hanno incominciato fortunatamente tutto in presenza alla scuola, abbiamo dovuto pesantemente eh, calibrare sia il personale, sia la modalità di eh, distribuzione dei pasti, sia la qualità dei pasti, perché ricordiamoci che mentre a roll ci sono stati pochi problemi perché lo spazio è molto, molto vasto, a Rodari invece sono in classe serviti i pasti direttamente sui banchi di scuola. Eh, questo ha portato naturalmente a fate conto che ci sono 4.000 euro ogni, eh, ogni mese in più di costi per, eh, per questa situazione. Altro, altro discorso da cui vorrei evidenziare è stato eh, quello della signora Roncari. Che ha gestito CUP e Centro da sola, da sola, okay. e dove il lavoro è aumentato, non è diminuito. Eh, non vi dico perché sono stato anch'io, come, come tanta gente eh, che è prena per poter venire a fare a vedere questo servizio, poco incline anche a rispettare i Certo le che c'erano, beh, io devo ringraziare la signora Moncari perché veramente è stato incominabile, un periodo difficile da solo a gestire per queste cose. E aumentando il lavoro. Certo, il CUP e il Certo Pellieri per l'amministrazione comunale è un grosso di costi, perché naturalmente è un costo unico, anzi direi perché non è che la gente paga per il servizio che cerchio tutta la gestione poi che passa attraverso l'ST eh, per cui a voi non, non rimane, non, non veniamo pagati però sicuramente penso che la gente anche di fuori paese non soltanto di finlanda ha cominciato a arrivare molto di eh, fuori paese eh, farmacia farmacia anche qui è sempre stata aperta non ha mai chiuso una mezza giornata per problemi organizzativi farmacia ha avuto Uh, tutto sommato un buon andamento economico, eh, sono diminuite le, qualche stato le introiti da ricette generiche, chiamiamola così, okay? perché ehm, come abbiamo visto tutti noi la gente non sova da di ammalarsi ad andare dal medico, di conseguenza um, è diminuito questo, eh, dall'altra parte sono aumentati quelli che sono i ricavi eh, per altri prodotti. Vi faccio un esempio noi abbiamo gestito la vendita di più di 150.000 uh, mascherine chiamiamole così okay? 150.000 a prezzi uh, non in perdita non in perdita ma sicuramente sempre guardando quello che è il compito sociale di geras okay. per esempio appena arrivata fuori la legge del 50 centesimo mascherine immediatamente ci siamo ci siamo andati a fare ci siamo adattati a questa Certo, c'è stato di in mascherina, se fate conto quanti sono gli abitanti di Pagliano, sono da poi le mascherine a testa. Eh. Poi abbiamo avuto naturalmente una eh, mancanza di introiti dal eh, da alcuni servizi, tipo la tosa e così via, perché diminuendo quello che è il lavoro um, dei commercianti e così via, naturalmente, anche qui abbiamo 14 .000 .000 euro di eh, mancato introito per questo settore qua poi c'è stato lo spostamento di altre tasse comunali all'anno all successivo, cioè di quest'anno a febbraio per cui nel bilancio si può sentire tutto sommato abbiamo proprio una, la richiesta di un contributo all'amministrazione che è inferiore a quella del 2019 okay? per cui direi che eh, si sono andati da fare tanto a partire Presidente e a tutti gli impiegati. Veramente dobbiamo essere, lo so che molte volte più facile dire è la loro dovere, però eh, nessuno di loro ha fatto mancare la collaborazione e tutto il lavoro è già così. Ecco, io mh, mi fermerei qui per un diluncarmi dato: se volete entrare nei particolari eh, dei nostri servizi, non ci centriamo. Il contributo. di punto chiesto 189 189.000 euro e 200.000 quest'anno. L'ultima cosa, abbiamo ridato indietro uh, un ancora un una parte del contributo del vecchio 800.000 euro, uh, quest'anno con il di indietro un'altra in parte scendiamo finalmente sotto le 200.000 euro, il contributo rimanente, uh, per cui si lavora. Ce lo vuole, se lo vuole. Ce lo vuole bene. Interventi? Bene, allora, abbiamo. Sì, prego, Assessore. Sì, grazie, Presidente. No, volevo semplicemente ringraziare il Presidente, la di amministrazione e la direzione per il lavoro di quest'anno. Grazie. grazie. Bene, allora, un'altra e al consultivo dell'esercizio 2019. Inoltre sempre la Vera ha disciplinato la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, predisposto dai gestori del servizio integrato di rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato da un soggetto dotato di adeguati profili di età rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette alla Vera il compito di approvare il predetto piano finanziario. Come per il eh, piano economico finanziario 2020, tenuto conto della complessità delle operazioni necessarie nello svolgimento dell'attendimento, ci si avvalsi di una società specializzata nella materia del servizio gestione dei fluti, che sulla base dei dati forniti da AGESP per quanto concerne le attività di raccolta, trasporto o smaltimento, e dal Comune per conto di Geniasca con riferimento all'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza, ha predisposto il PEF 2021 secondo la nuova metodologia di tarifazione disposta da REA partendo dai dati a consultivo 2019 il PEF è accompagnato da una relazione di accompagnamento che fornisce indicazioni sulle operazioni svolte al fine della sua redazione nella reazione di accompagnamento che è stata illustrata anche nella seduta di Commissione Bilancio di ieri sera, sono ricompresi anche i conguagli. La seconda rata del conguaglio Costi Efficienti 2018 calcolato con un metodo vera e i costi applicati nel pezzo 2018, 16.663. La prima rata del conguaglio riguardante la differenza tra Ruolo 2020 calcolato con tariffe 2019 e l'importo del PEF 2020 approvato in applicazione del metodo tariffario AREA, 67.564,66. La rata di conguaglio costi efficienti 2019 calcolato con il nuovo metodo AREA e i costi applicati nel PEF 2019, 22.679. Al punto successivo, in conformità con il piano finanziario che andiamo a trovare a questo punto, poi andremo a verificare a vedere le statistiche. Grazie. Noi interventi? Ok, se non nessun consigliere da fare osservazioni, possiamo procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare alzare di mano. I consiglieri favorevoli. I consiglieri contrari dei consiglieri astenuti In particolare adesso illustro qualche, qualche aspetto. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie riportate nel testo della delibera maggiormente colpite da chiusure o restrizioni nello svolgimento delle loro attività, è applicata una riduzione profettaria del 50% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Finanziata con un contributo statale pari a euro 73.314. Per le restanti utenze domestiche, in sovvisione di Averno, eh, è applicata una riduzione forfettaria del 33%, sia nella parte fissa che nella parte variabile della tariffa, ricorrendo alla quota TAI del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 per un importo di 124.683 euro. Per quanto riguarda le utenze domestiche, è prevista inoltre una riduzione proprietaria del 25% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa a favore delle famiglie in possesso delle condizioni per missione al bonus sociale per il disagio economico, per la fornitura di energia elettrica e o per la fornitura di gas ognitur al servizio rico impiegato nonché per titolare di reddito e di pensioni di cittadinanza. Grazie. Interventi? Allora, non... allora se non ci sono interventi, consigliere eh, i consiglieri di votare la razza di mano. I consiglieri favorevoli. I consiglieri contrari e i consiglieri astenuti 4 allora è una deliberazione immediatamente esecutiva per quanto vorrei procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività i consiglieri favorevoli i consiglieri contrari e i consiglieri astenuti che sono sempre 4 Passiamo quindi al sesto punto dell'ordine del giorno, reazione al bilancio di direzione finanziaria 2021-2023, adeguamento al documento unico di programmazione 2021-2023. Passo la parola all'assessore Rosa perché illusi l'argomento. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Anche questo argomento è stato ampiamente diffuso e discusso nella Commissione di ieri sera. Io mi limito a dare eh, i dati relativamente al mantenimento del equilibrio di parte capitale per gli incrementi di spesa di Euro 695.455,96 che sono finanziati per 373.244,58 dalle maggiori entrate di parte capitale, per 286.233,38 dall'applicazione dell'avanzo di 3.156 avanzo destinato agli investimenti, che era quello ancora di 2.755,42 avanzo vincolato e 280.321,17 per quanto riguarda invece l'avanzo disponibile. Per invece 35.978 euro da entrate correnti, 5.978 euro rimborso assicurazione danni dalle esaminazioni di piatto sematorico e 30.000 euro trasferimento covid 2021. Sono poi presenti gli tutti gli assessori e il sindaco per eventuali domande da parte del consigliere. Grazie. Allora, vi informo che è stato presentato un emendamento dal capogruppo Beltemachi, del gruppo più fagnale, la, la, la, la, la, la del 13.206 del 25 giugno 2021 questo emendamento portato dai pareri tecnici e contabili e del revisore è stato comunicato a tutti i consiglieri comunali stato stato con il protocollo comunale 13.429 del 28 giugno 2021 questo emendamento è ammissibile essendo assente il proponente dell'emendamento passo la parola all'assessore signor Borsi Pauso che ha dichiarato di poter sostituire il, il capogruco per le macchine nella presentazione dell'emendamento prego assessore Borsi Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'emendamento proposto prevede di inserire una maggiore spesa in conto capitale di Euro 90.000 alla missione 06, programma 01 da destinare a variazione finito dal campo sportivo comunale Calta a 11 sito in piazza Manteotti da Calcestre a Erba Sintetica e di finanziare la sottesta spesa tramite l'applicazione di una porta pagina in porto dell'avanza dell'amministrazione disponibile. Con nota del protocollo comunale numero 13381 c'è cioè il primo parere di regolarità tecnica. Non si danno osservazioni dal punto di vista tecnico, ma dalla prima verifica effettuata si evidenzia che la somma stanziata non risulta sufficiente per l'intervento indicato. Il secondo parere contabile invece dice che è tenuto conto dell'emendamento proposto... Rispetto ai principi di bilancio ed assicura la, la sussistenza degli equilibri interni di bilancio e il pareggio proposto, rispetto ai principi di bilancio e il pareggio finanziario, complessivo, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267.000, si esprime parere favorevole e direi come Bene, l'ultimo, scusami è la regione dei conti che esprime in parere favorevole con riferimento alla sola verifica del rispetto dei principi di bilancio e al mantenimento degli equilibri interni di bilancio del quale è finanziato. Si, si applica il uh detto in, in, in, in sovrintendenza eh, e, e alla luce anche del, delle varie, dei vari approfondimenti che sono stati fatti io non trovo assolutamente un passo indietro di vedere non so in che modo tecnicamente non lo so però non trovo assolutamente un passo indietro di vedere il progetto anche perché eh, la, la società eh, ma è detta ehm, anche disponibile a, eh, a, anche per fare la società, non è che la prima parola della società però c'è stato un, comunque un dialogo eh, positivo. La cosa che magari si potrebbe fare, come si diceva ieri di sera, è non rinunciare al campo sintetico, ma portare il campo sintetico eh, a un lice, dove adesso c'è l'altro campo e lasciare un campo un po' più piccolo senza andare. A, diciamo a, a troppo verso il monumento perché, da quello che ho capito, mi è stato riferito anche eh, dai funzionari e il, la, la sottintendenza. Eh, dopo che ha rivisto tutti i materiali, faceva delle osservazioni sul troppo allargamento, come comunque è sempre stato detto. Eh, quindi, soprattutto alla luce del fatto che eh, questa amministrazione è terminata, mh, non mi sembra. Eh, forzare una cosa per cui non abbiamo neanche le certezze di poter andare avanti. Quindi mh, magari si può cercare, più non so come a livello eh, di appalti, di, di, di, di, di, di darvi, di vedere il tutto con la, la società, però eh, con la società con, con la, con la, la, la, la società che ha detto eh, Però eh, se si potesse fare il campo a 11 sintetico dove adesso c'è quello in erba e l'altro comunque lasciato in erba forse è la soluzione migliore per tutti ma io in questo in, in, il si è discusso sulle procedure su quello che ho o non ho porto, eh, sicuramente eh, abbiamo, fatto, eh, delle, abbiamo fatto un progetto che è differente eh, da quello che, di cui stiamo parlando stasera però se eh, un domani poi ci fossero veramente delle arrivasse il parere, diciamo, scritto anche della sottintendenza, non è che si può far finta di nulla, quindi forse è meglio pensarci prima. Grazie. Quindi io, cioè, l'emendamento, se si devono mettere dei soldi in più per fare in sintetico, eh, il campo però forse è meglio fare l'altro, cioè anche perché se questo non si può fare, il campo attuale è al 12, in modo che comunque la società ha un campo in sintetico forse che a loro serve e poi l'altro capire la dimensione sia a 7, sia a 9, che non si va poco sotto il movimento. Grazie. Prego Assessore Rossi. Signora, sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora, eh, Io ho un momento nel merito delle scelte dell'amministrazione e credo che l'intervento del sindaco da questo punto di vista esprimo una posizione e quindi io mi limito agli aspetti tecnici che eh, il consigliere per adesso ha eh, messo in evidenza e che mi cono totalmente invece a disaccordo. E dico perché. Allora, innanzitutto il progetto ha avuto tutte le fasi approvate. Quindi da questo punto di vista francamente non riesco a vedere eh, quale sia il problema tecnico legato al progetto. Eh, seconda cosa, parere della sovrintendenza, tutte le interlocuzioni che sono state avviate fino ad adesso e i pareri scritti della sovrintendenza sono pareri favorevoli, quindi la sovrintendenza ha espresso parere favorevole sul progetto approvato dall'amministrazione. Per quanto riguarda la questione invece eh, che ha sollevato dal punto di vista urbanistico, l'emendamento è stato presentato, è, stata fatta, è stato valutato anche dal punto di vista tecnico e io non ho visto agli atti il parere dell'urbanistica negativo ai sensi di quello che diceva di cui parlava il consigliere Caverso, francamente non, non l'ho visto, non mi pare che il funzionario dell'urbanistica abbia espresso il parere che ha espresso il consigliere che adesso. Il fatto che eh, poi eh, questo tipo di intervento debba essere applicato alla gara d'appalto in corso oppure estrapolato dalla gara d'appalto in corso è un aspetto tecnico che esula completamente e quindi da questo punto di vista credo che L'intervento del consigliere per adesso, dal punto di vista tecnico, eh, non abbia attinenza, quindi questi sono gli aspetti tecnici. Io sono qua a dire quelli che sono i contenuti tecnici. Poi, le scelte politiche sono un'altra questione, ma creare delle posizioni di eh, dubbio rispetto a un progetto che ha avuto una sua. Eh, percorso eh, formale assolutamente lineare e che ha avuto tutti i pareri e dire che invece questo non è vero, mi permetto di dire quello che ho detto. Dopodiché siamo qua ancora a dire che ieri la sovrintendenza o non so quando ha espresso un parere verbale. Quando ci sarà il parere scritto negativo su questo intervento? È un discorso, al momento i pareri della sovrintendenza sul progetto sono pareri favorevoli. Questo è nei fatti, quindi se si dice il contrario, si dice una cosa che non è vera e questo io lo devo dire anche eh, a difesa degli uffici che hanno svolto il lavoro, dei funzionari che sono occupati della progettazione. Che hanno firmato il progetto, che hanno validato lo stesso progetto, che hanno istruito tutta la procedura. Quindi da questo punto di vista io mi sento assolutamente di smentire tutte queste zone d'ombra di cui ha pagato il consigliere di Altra questione è la questione delle scelte. Io sulle scelte nel merito io non entro. Se l'amministrazione ritiene di. Apporre delle modifiche al progetto per quanto riguarda, tanto come giustamente ha messo in evidenza il Sindaco, l'amministrazione è in scadenza per i motivi che tutti sanno e quindi da parte mia non, non, non ho assolutamente motivi per porre questioni su questo punto. Ma non consento a nessuno di dire cose che non sono e gli atti che sono tutti depositati e protocollati presso l'ufficio dicono esattamente il contrario di quello che asserisce il consigliere Cadesso. Quindi questo è dopodiché eh, il consiglio comunale può liberamente decidere cosa fare di questo emendamento ma le basi non sono basi tecniche perché questo è un consiglio comunale non è l'ufficio lavori pubblici sono scelte politiche dell'amministrazione di andare in un senso o nell'altro. io ho capito che il consigliere Perverso è sei mesi che bussa alla porta della sovrintendenza per ottenere un parere negativo però di fatto, cioè, mi deve scusare il consigliere Perverso però al momento agli atti che la sovrimpervenza formalmente ha espresso un parere positivo questa cosa qua, consigliere, va detta non si può dire il contrario ecco, io ho finito l'intervento, grazie bene per la replica, prego, l'unica cosa positiva è che ha finito l'intervento l'unica cosa positiva è che ha finito l'intervento vorrei un intervento, prima di tutto Signor Assessore, lei qui si deve prendere qualche responsabilità che non si è mai preso, che non si è mai preso. Qui lei è doveva è fare il tecnico, non il politico. E invece ha fatto il politico e non il tecnico. Si deve prendere la responsabilità di quello che lei chiama un percorso lineare, che lineare non era affatto perché c'è una gara, una gara strettata che non è. lei è un tecnico, lei è un tecnico, quel progetto non ha avuto mai un'approvazione di giunta ed è testimone di segretario comunale, lei si deve prendere le sue responsabilità su un inter scorretto, il parere della sovrintendenza, quando è stato chiesto successivamente alla gara, successivamente all'assegnazione dei lavori, quando è stato chiesto Anno, quando è stato chiesto il parere della sovrintendenza, quando è stato chiesto il parere dei vigili del fuoco, quando è stato chiesto il parere del, eh, dell'acronno, tutto successivamente, tutto successivamente all'evidenza ah, del, del, del problema che abbiamo fatto noi all'8 di gennaio. Lei si deve prendere le sue responsabilità perché ha diretto un ufficio in maniera scorretta. Lei doveva vigilare, lei doveva vigilare sul leader e non l'ha fatto per non so che cosa, ma si deve prendere le sue responsabilità. Le sue responsabilità, lei non le ha mai anche anche sera le ha scaricate sugli uffici, le sta scaricando su chi ha firmato il progetto. Lei si deve prendere le sue responsabilità. Puoi intervenire? Prego. Vabbè. mi rendo conto che quando mi no, dico più mi dico che sa esatto. esatto, esatto, te dico che sa te Come critico dalla struttura da tutti i punti di vista. Secondo, il parere della sovrintendenza è favorevole, nonostante tutte le insistenze che lei ha avuto, il parere agli atti dell'amministrazione comunale su questo progetto è favorevole. Il discorso del parere urbanistico di cui lei parlava prima, agli atti non c'è un parere contrario sì, sì, del settore sì, sì, urbanistico. Va bene, sì, sì, sì, sì, ascolti, sì, e non riesce, ma lei fa riesci ad ascoltare la metà? La tempo! Ti allora, quando allora, allora, si era adesso? Però, te fa allora, non... la oh, oh, Concludiamo questo punto. Vai. Vai. Ma come? Oh, no, allora, detto questo, detto questo, è legittimo da parte dell'amministrazione in corso di seguire strade diverse. Ma le basi per le quali si vanno a definire percorsi differenti non hanno alcun riscontro dal punto di vista tecnico sono scelte politiche dell'amministrazione comunale chiaro? e io dicendo queste cose qua io non sto insultando nessuno è lei che già altre volte è andato fuori di righe insultando le persone da parte mia e dell'amministrazione non è mai uscito niente di tutto questo. Dopodiché, ripeto, è facoltà di chi seguirà poi tutta la fase esecutiva, seguire altre strade. Il sindaco si è espresso, giustamente, gli aspetti tecnici sono quelli che vi ho detto io, sono quelli che vi ho detto io, purtroppo per lei la cosa è così. Fine. Ultima domanda, sì, Assessore. Sì, sì. Allora, Dai. Non mi sta a dire perché una gara è scritta il 30 dicembre 2020 e non ancora pubblicata di questi aspetti. Di questi aspetti, aspetti è presente, è ragazzo, comunale, non presente il segretario comunale. Io sono l'assessore, seguo, seguo gli aspetti politici. Qua c'è presente il segretario comunale, purtroppo il funzionario dei pubblici non è presente se ci sono osservazioni dal punto di vista tecnico formale, procedurale lego, secondo me la delibera è firmata e controfirmata da tutti gli interlocutori corretti della struttura per me se per lei non è così agisca, chiaro? guardi, è una domanda ah, adesso non eh, guardi, è una il 30 dicembre 2020 non hanno avuto ancora corso con i lavori Va bene. allora è un intervento interlocuzioni con la sua intendenza abbiamo la certezza che probabilmente di qualcos'altro certo, ok lo valuterà ma sì, va, lo valuterà il commissario per il e successivamente l'amministrazione che ha divenire ok quindi non è che questo emendamento o questa variazione di bilancio modifica o peggiora quello che attualmente c'è in atto ok quello volevo dire poi ovviamente valutate voi consiglieri mm. come votare. questa è la mia lettura L'emendamento, eh. mi però è stato posto eh, in maniera propriata scorretta quindi si può modificare l'emendamento se si può modificare l'emendamento allora sì. allora io sono una stessa idea eh, io non ho detto che appunto un nuovo ho fatto una premessa che era diversa cioè secondo me se si lascia i 90.000 euro per eh, l'emendamento allora, dice per eh, campo sportivo comunale grazie a 11 siti e finanza da Cancestere a qua sintetica eh, forse possiamo togliere questa parte lasciare i 90.000 euro migliorativi però appunto mh, prima guardavo il segretario dal punto di vista tecnico poi e anche diciamo, i di, di rapporti con la eh, garda parte questo io non so quale possa essere la soluzione però se lasciamo questa indicazione di 90.000 euro per, per di fare un campo così tempo va benissimo. Cioè, questa è la mia, è è la mia posizione. C'è la possibilità di, di modificare? Cioè, se il Consiglio è d'accordo Io vorrei lasciare 90 euro per possibili miglioramenti senza specificare campo 11, cioè l'intervento Allora gli interventi? Niente, allora se. se nessuna. Se non ci sono osservazioni da fare, eh, possiamo procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di dare avanzati mani. Consiglieri favorevoli. E i consiglieri assenti nessuno, lo scorso mese di aprile. Ringrazio pubblicamente i medici di Medicina Generale, il personale sanitario e il che attivo sul territorio comunale e la Protezione Civile, senza la cui disponibilità non avremmo mai potuto affrontare e vincere tali sfide come Comune. Con grande professionalità è stata messa da parte ogni divisione politica, offrendo supporto reciproco e tenendo lo sguardo fisso sulla vita dei nostri concittadini paganesi siete stati la dimostrazione che quando è questo con lo spirito che anima l'azione politica le controparti sociali rispondono e i cittadini si mobilitano con i loro imprescindibili contributi vi ringrazio e spero che possiate proseguire ancora a lungo il vostro lavoro a favore della comunità fagnanese grazie allora, per fatto un diritto un ovviamente verranno concessi qualcuno dire qualcosa e niente, eh, prego comunale è terminato ringrazio i signori consiglieri comunali per la partecipazione del pubblico qui presente. Buonasera a tutti.